buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vedremo due lenti di ingrandimento una da 15x e questa e l'altra da 10x adesso vediamo l'uso corretto dobbiamo avvicinarci all'oggetto appoggiamo l'occhio alla lente e dall'altra parte abbiamo l'oggetto da osservare adesso vediamo una lente da 10x e notiamo che il diametro di una lente da 10x è maggiore rispetto al diametro di una lente da 15x possiamo dirlo in un altro modo e diciamo che l'ingrandimento è inversamente proporzionale al diametro maggiore è il diametro della lente e minore è l'ingrandimento della lente, della lente stessa qui vediamo una lente da 15x Ne vediamo vicine, la lente più piccola ingrandisce 15 volte, stiamo indicando il diametro, quindi questa è una lente da 15 per mentre questa è una lente da 10x ed ha un diametro maggiore. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Grazie e vi aspettiamo per un prossimo nostro video.